Mamma mia, eh, questo barma, che noia, che barba, eh. che noia. Senti, eh, dinosauretto, ti volevo dire una cosa, ma, eh. ma oggi è il compleanno di Lallo. Eh, Che cosa possiamo regalargli? Uno scherzo? Sì, io direi di fargli proprio un bello scherzo. <ride> Sai che scherzo? Possiamo fare una scatola e ci mettiamo dentro uno scherzo e poi glielo facciamo spedire a casa, ok? Sei d'accordo? Certo va bene. Sì, prepariamo sì. subito sì. la scatola con lo scherzo: andiamo, tatat. Eh, oggi è il mio compleanno e nessuno mi regala niente, oh, nessuno tieni? proprio. Non si ricorda oh, nessuno di me. Passi. Ma chi è? Chi è? è questo è un regalo per te? Chi sei? Sono il postino, fatti vedere che non ti vedo postino. Ah, ciao gatto, allora, che vuoi? E barista vuoi? e E il drago, sicuramente E ghiletto, eh. gli hanno mandato questo regalo Un pacco regalo per me? Sì. Per il mio compleanno? Certo Ah, un vero pappagallo, non dice mai quanti anni ha Non ve lo dirò Perché? Ah, questo è il mio regalo? Sì Grazie, grazie Te lo do se mi dici quanti anni hai eh. Ma non mi ricordo I veri anni che... Non me li ricordo Allora non te lo do Penso Anzi, te lo di avere do basta, te lo do O basta. almeno tre anni ma Non mi importa niente Te lo do e basta Lascialo qui Puoi andare Me lo no. apro da solo okay. Con calma wow. ah, Vediamo un po' cosa c'è dentro Ma che cos'è qui dentro Che cos'è Che cos'è io. Ciao Lallino Mi hanno mandato un regalo Lo vedi Si sono ricordati di me I miei amici Me lo apri, per favore? Certo. Vediamo cosa c'è dentro. Mm, un bel regaletto per me. Se è bello, te lo regalo. Vediamo Vedi. un po'. Cosa c'è qui dentro? Non vedo niente. Cosa c'è? Ma che cos'è? Una cacca. Che? Ma che schifo! Questi sicuramente mi hanno fatto un dispetto. La scimmia e il drago. Adesso faccio vedere io che cosa vi faccio. Draghetto, senti, eh, abbiamo fatto uno scherzo, però è il compleanno di Lallo. Adesso gli dobbiamo fare un regalo vero. Che cosa gli portiamo? Questo. Che cos'è? Che cosa gli possiamo Qua. portare? C'è sta dentro un, un dolcetto. Cake. Ah, un dolcetto, va bene. Così almeno... E eh, eh, questo eh, glielo mangiare. porto via, tranquillo. To, to, to, to. Adesso gli portiamo. Ciao, Lallino. Dov'è il, il pappagallo Lallo? Che gli dobbiamo dare una cosa? Pappagallo Lallo, dove sei? Ma ciao amici, ci siete ciao. tutti, ma, eh. ma un regalo brutto mi avete fatto? Ah, era uno scherzo allora. Eh. E questo che cos'è? Un cupcake da mangiare. Ma ce lo mangiamo tutti insieme amici, Aspetta facciamo una bella festa. Aspetta un attimo, ecco che cosa. Facciamo una bella festa. No, non guardare, non lo vedete da ah. guardare. Eh, va bene, va bene. Non si deve vedere, scusate, eh? È eh, la regia. Allora. Voi non avete visto niente, eh? Sì, ho visto. Ma che bel dolce, adesso ce lo mangiamo tutti. Aspettate un attimo. Tutti insieme. E eh, scimmia che stai dormendo? Ma che vi siete addormentati? Allora, mamma mia. Ragazzi, tanti Bye. auguri a me e la festa di Pappagallo Lallo. Ciao, ciao a tutti. Bye. Bye.